Ciao a tutti, bentrovati. Ecco il primo capitolo di Emotional Beauty, il coraggio di essere se stessi. La storia di Elisabetta, che era un estetista, una donna, una moglie, una madre, che ha rischiato il fallimento per poi ritrovare se stessa ed il successo professionale. A tutti buon ascolto. Capitolo primo. Elisabetta è una serata speciale. Era una serata come tante altre. Elisabetta stava facendo scendere ancora una volta la saracinesca del suo istituto. Era finita una lunga giornata. Ma quella sera non andò subito a casa. Trovata una scusa, decise di fare una passeggiata. Sentiva il bisogno di riflettere. All'improvviso sul suo viso scese una lacrima. Elisabetta era davvero triste. Quello che una volta era il suo sogno, il suo istituto, stava diventando purtroppo un incubo e quello che era stato un matrimonio felice si stava trasformando in un rapporto logorato dai troppi litigi. Col fare lento si sedette su una panchina del parco che si apriva poco distante dal suo istituto. Incominciò a ricordare quando le cose andavano bene al suo matrimonio, all'inaugurazione del suo istituto e poi alla nascita di Matteo e Francesca. Ora tutto questo era in pericolo. Marco, suo marito, era sempre stato dell'avviso che avrebbe dovuto scegliere un'occupazione come dipendente, che le permettesse di badare di più alla famiglia e le garantisse uno stipendio sicuro. Ma Elisabetta, di tutto questo, non ne voleva sapere, amava troppo il suo lavoro, il suo istituto per disfarsene. Ma desidero fare un passo indietro e raccontarti tutto dall'inizio. Aveva 24 anni quando si sposò con Marco, proprietario di una piccola azienda artigianale. Iniziò la sua carriera di estetista presso un parrucchiere aveva all'interno del salone una piccola cabina di estetica. In quella condizione però non si sentiva assolutamente realizzata e nutriva un sogno, un grande sogno, un istituto tutto suo. All'età di 26 anni riuscì a realizzarlo, scelse il nome, gli arredamenti, i prodotti ed infine con grande attenzione la sua collaboratrice. Dopo qualche anno nacquero i suoi due figli, a distanza di due anni l'uno dall'altra. Elisabetta era molto presa dalla condizione dell'Istituto sia emotivamente che in termini di tempo ed energie. Di questa situazione ne pagò le conseguenze ovviamente tutta la famiglia. Elisabetta infatti usciva di casa la mattina alle 8 e ricasava la sera alle 20. Il sabato lavorava e il lunedì spesso era impegnata in corsi di aggiornamento, ma comunque si sentiva pagata e felice. I genitori i paterni e la sorella le davano un grande aiuto nella gestione dei bambini. Grazie a questo, periodicamente, riusciva anche ad organizzare con Marco qualche weekend fuori porta. Tutto in quel periodo sembrava filare liscio. Elisabetta aveva appena compiuto 35 anni quando accaddero due vicende decisive. La prima riguardava la sua più stretta collaboratrice. Claudia, che collaborava con lei praticamente da quando aveva inaugurato l'Istituto, era davvero in gamba, oltre che essere molto preparata tecnicamente era ben voluta da tutte le clienti ed inoltre era anche di grande aiuto sia in reception che nella parte organizzativa. In una tiepida serata di inizio estate, Claudia comunicò inaspettatamente ad Elisabetta la sua volontà di licenziarsi. Il motivo? Voleva mettersi in proprio. Elisabetta cercò di dissuaderla, ma Claudia rimase della sua idea, era molto decisa. Trovati i locali, in una zona non lontana dall'Istituto di Elisabetta, a breve avrebbe iniziato con l'aiuto del fidanzato, titolare di una piccola impresa edile, i lavori di allestimento. Elisabetta ci rimase di stucco, soprattutto perché Claudia la tenne all'oscuro di tutto per diverso tempo. Infine decisero di comune accordo che la loro collaborazione si sarebbe protratta ancora per due settimane. Per lei fu un duro colpo, non solo perché avrebbe perduto una collaboratrice di grande valore, ma anche perché avrebbe avuto una concorrente in più. Elisabetta, trovandosi in grande difficoltà, si attivò per selezionare al più presto una sostituta, ma l'impresa non era assolutamente semplice. Alla fine, stanca di cercare, si accontentò di una ragazza molto giovane che assunse come apprendista. Tutta questa vicenda determinò anche un importante danno economico, dovuto alla perdita di diversi clienti che scelsero di seguire Claudia nel suo nuovo centro. La seconda vicenda che contribuì a mettere in difficoltà Elisabetta fu l'apertura di un altro istituto, sempre nella sua cittadina. Questa adottò una politica dei prezzi spregiudicata, adottando promozioni e scontistiche a prezzi davvero bassi. Anche se le sue clienti la stimavano per la sua professionalità, in diverse si fecero tentare da risparmio e la lasciarono. Il risultato di tutto questo non è difficile immaginarlo. In istituto Elisabetta era più che mai oberata da compiti che prima si divideva con Claudia e che Francesca, la nuova collaboratrice apprendista, non sapeva svolgere. Il lavoro e ovviamente gli incassi calarono notevolmente. Con Marco analizzarono la situazione finanziaria, che si rivelò davvero preoccupante. Ogni mese il passivo aumentava. Secondo i loro calcoli avrebbero potuto resistere ancora 8 o al limite 10 mesi poi l'inevitabile chiusura. L'equazione di Elisabetta purtroppo era questa, meno lavoro, meno soldi, meno tempo, più stanchezza, più preoccupazioni e quindi il morale praticamente a zero. vabbè dai non essere triste le cose certe volte sembrano che si mettano male ma poi si aggiustano tutto si aggiusta bisogna crederci e rifornisceva una frase fantastica che tu creda o non creda di riuscire avrai comunque ragione le nostre convinzioni ci guidano quindi vedremo nella prossima puntata elisabetta cosa farà cosa succederà intanto se ti è piaciuta questa puntata e ne hai voglia metti like su youtube così ci faremo conoscere più persone. Un abbraccio, a presto alla prossima puntata.